Quanto valgono i gettoni d'oro? Sono Davide Campomaggiore, il titolare di Oroetic, da oltre dieci anni mi occupo di metalli preziosi e sono il fondatore di una catena di compro oro divenuta famosa in media per il suo grande lavoro a tutela dei consumatori. I gettoni d'oro sono la forma di pagamento di premi e quiz televisivi da ormai tantissimo tempo. Nonostante una sentenza del TAR ha stabilito che questi premi possono essere pagati anche con bonifici bancari, è rimasta l'usanza di pagare questi premi tramite gettoni d'oro. Come funziona? Se vinci 100.000 euro a un concorso a premi, innanzitutto ciò che perderai è leva, quindi ti verrà riconosciuto un importo di circa 82.000 euro. Questi 82.000 euro verranno erogati sotto forma di gettoni d'oro di diverso taglio e peso con stampato il simbolo o il logo dell'emittente televisivo o della società che sta erogando il premio. Hai due scelte se tu ti ritrovi in possesso di questi gettoni. Dovrai attendere tra i 3 e i 6 mesi per la loro produzione e poi scegliere se vendere direttamente questi gettoni al banco metalli che, ha, che li ha prodotti, decurtando quindi un ulteriore 5%, oppure farseli recapitare presso la propria abitazione per poi conservarli in una normale cassetta di sicurezza e decidere di venderli quando una persona lo ritiene più opportuno in base alla quotazione dell'oro eh, più o meno favorevole. In questo caso verranno aggiunte ovviamente le spese di spedizione. Come vengono tassati i gettoni d'oro? Come espressamente previsto dal TWIR, questi fanno parte della categoria redditi diversi e quindi verranno assoggettati per reddito di casse e per l'intero importo, quindi senza alcuna deduzione in merito. Nella sostanza, mentre per premi di lotterie, banchi di beneficenza e pesche, l'aliquota della tassazione è del 10%, per quanto riguarda i premi derivati da quiz e concorsi a premi, l'aliquota è del 20%. Se dovessi avere dei gettoni d'oro ereditati o vinti in prima persona da un concorso a premi e stai valutando di vendere questi gettoni posso suggerirti che mai come in questo momento l'oro è stato così alto e probabilmente prenderai una delle migliori quotazioni da qui ai prossimi anni. E se stai valutando quindi di fare questa scelta ti consiglio di venire a trovarci in uno dei nostri negozi dove un consulente Oroetic potrà fare una precisa ed accurata valutazione dei tuoi gettoni d'oro sulla quotazione odierna del giorno e quindi mostrarti quanto denaro veramente riusciresti a metterti in tasca vendendolo in quel momento. Se vuoi fare questo passo ti consiglio di visitare il sito www.offertaoroedic.it dove avrai modo di avere anche quattro vantaggi esclusivi quando verrai a trovarci in uno dei nostri negozi. Ti saluto e a presto ciao